Disability Card e contrassegno invalidi per auto. Chiarimenti. La Disability Card, che può essere richiesta sul sito INPS tramite apposita procedura online, non è altro che un nuovo documento di riconoscimento, che permette di certificare la propria condizione di disabilità presso tutti gli uffici pubblici. Grazie alla carta, non è quindi più necessario esibire certificati cartacei o verbali. La Disability Card, inoltre, permette l'accesso a tutte le agevolazioni di beni e servizi attivate tramite protocolli d'intesa o convenzioni tra l'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza, del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici e privati. Le convenzioni attualmente attive, come quella con il Ministero della Cultura, che permette l'ingresso gratuito a tutti i musei statali e quelle in fase di stipula, sono pubblicizzate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri al link che trovate nella descrizione del video. La Disability Card, quindi, non ha quindi alcun legame con il diritto ad avere il contrassegno invalidi per le auto. Per avere tale diritto, infatti, Occorre che nel verbale di riconoscimento della invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità, sia indicato chiaramente che ricorrono i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, di cui al comma 2 articolo 381, nonché per le agevolazioni fiscali relativi ai veicoli previsti per le persone con disabilità. Quindi il contrassegno parcheggio invalidi per auto spetta solo se la persona sorda ha la necessaria attestazione, rilasciata dalla Commissione medico-legale, che attesti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. In attesa di ulteriori chiarimenti ed eventuali modifiche normative da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, occorre quindi fare riferimento esclusivamente alla normativa vigente. Un altro aspetto da considerare è quello dell'utilizzo della gratuità nel parcheggiare sulle strisce blu per i disabili. Dal 1 gennaio 2022, infatti, cittadini con disabilità, ovviamente possessori del contrassegno invalidi per auto, possono parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu in tutti i comuni italiani quando non ci sia disponibilità nei posti riservati. Lo prevede il comma 3 bis dell'articolo 188 del Codice della strada. In conclusione, il contrassegno invalidi per auto spetta solo se la persona sorda ha la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Per il settore auto, le persone sorde vedono invece riconosciuti, come specificato anche dalla guida redatta dall'Agenzia delle Entrate, i seguenti benefici fiscali. 1. Detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto. 2. IVA agevolata al 4% sull'acquisto. 3. Esenzione dal bollo auto. Grazie e ciao a tutti!